Ciao, questa è la scena con la quale ci eravamo lasciati l'altra volta è molto molto ripetitiva con tutti questi sassi tutti uguali ovviamente perché sono delle istanze tutte identiche eh, comunque noi possiamo utilizzare degli oggetti grease pencil aggiuntivi per fare anche dei ritocchi metto intanto in pausa tutto quanto e torno sul primo fotogramma per essere sicuro di disegnare il primo fotogramma vado a nascondere l'emitter delle foglie per, per poter lavorare più facilmente quindi ora eh, posso creare un nuovo oggetto Grease Pencil, quindi Grease Pencil lo creo di nuovo Blank, vuoto, e questo lo chiamo eh, Aggiunte, per esempio, e ora eh, andando in uh, Draw Mode posso andare a fare delle correzioni appositamente, uso sempre i colori, quindi adesso comincio con un uh, materiale di tipo di riempimento, quindi solid fill e utilizzerò come abbiamo fatto finora i colori. Eh, ho a disposizione ecco, il colore del terreno, qui ancora non lo vedo, lo posso mettere nella palette con lo strumento eyedropper. Se io eh, premo lo strumento eye dropper, eh, e scelgo palette e clicco su un colore sullo schermo, adesso nella palette è stato aggiunto questo colore su cui ho cliccato. Per cui adesso posso selezionarlo e sono sicuro che questo è il colore dello sfondo posiziono il mio cursore dove voglio disegnare qui e invece di origin scelgo free di cursor per la posizione del segno e quindi ora posso andare a fare delle aggiunte per esempio per correggere e, e, e variare queste situazioni dove si nota il, la piattezza del terreno. Devo anche ricordarmi di scegliere 3D location come posizione dei segni in maniera che venga utilizzata la, la posizione nello spazio 3D della sovrapposizione e vedete io sposto il cursore ogni volta appositamente per poter disegnare in quella posizione. Tutti questi pezzetti se adesso vado torno in object mode tanto perché così lo vediamo vedete questi sono tutti dei piccoli pezzettini che ho aggiunto no, non corrispondono esattamente alla vera posizione, però tanto dalla telecamera la cosa funziona. E quindi adesso, per esempio, dall'alto posso portare il cursore qua giù, eh, anzi, anche un po' più in là: draw mode e posso aggiungere anche quello che manca in fondo. Con l'eyedropper vado a pescare sempre nella paletta anche questo colore di sfondo e di nuovo vado a disegnare ora, ancora più lontano. Di nuovo 7, disegnare qua giù, in questo caso eh, sono ancora con view e questo è il motivo per il quale vedete è leggermente inclinato questo disegno, ma non è particolarmente importante, no? vediamo. Ecco, eh, sì, funziona. Posso schiarire ancora un pochettino ecco adesso ho aggiunto e ho variato leggermente lo sfondo è, è il caso che peschi anche un po' di questo verde e eh, magari con tint vado a dare qualche colpetto adesso ho fatto delle zone molto ampie e quindi ecco questa adesso è diventata un po' più verde ed è un pochino più credibile e posso anche disegnare ehm, altri elementi Uh, quindi adesso mi sposto di nuovo un po' qui davanti ecco e magari ecco, adesso è un po' troppo forte questo verde torno nel picker prendo il risultato che c'è qui eccolo lì potrebbe essere solo un pochino più scuro un pochino più verde vediamo sì ecco queste rocce, per esempio, che sono tutte molto molto simili, siccome ho messo nella palette il colore grigio qui, posso di nuovo spostare il cursore qui e andare a fare delle singole correzioni. Quindi, ecco, alle singole rocce in maniera che non siano proprio tutte uguali, soprattutto quelle, quelle qui vicino, in cui si può notare di più il, la somiglianza di una con le altre. Così, le sto un pochino, ne sto un po' rompendo la, la monotonia. Potete capire quindi anche l'importanza eventualmente di utilizzare una palette proprio perché eh, potete facilmente riavere a disposizione gli stessi colori. Ma eh, come avete visto c'è l'eye dropper eventualmente per andare a pescare anche un colore dalla scena quindi c'è solo un pochino la noia di, di riselezionarlo e quindi ecco che così ho un po' variato la situazione qui e sono libero di fare tante altre cose eh, posso adesso riprendere magari il colore del terreno un pochino più scuro e un pochino più rosso e andare a fare dei segnetti eh, anche con un materiale che non sia vediamo sì, che non sia il solid fill riprendo un black, ecco questo è un po' troppo grosso, F rimpicciolisco, posiziono qui e faccio un po' di linee qui in questa posizione, poi ne faccio anche più indietro, ecco. Quindi non è che perché avete ottenuto la prima parte del disegno in modo ripetitivo, dovete per forza lasciarla così com'è, Siete... la, la cosa migliore è aggiungere un ulteriore oggetto Grease Pencil, che vada a rimettere, ad aggiungere un po' di quella variabilità che si era persa. Può essere l'occasione di fare anche qualche nuvola. Prendo un marker bold, eh, ho spostato il cursore molto lontano, pesco il colore del cielo, eh, questo, lo prendo nella palette e ne prendo una versione più chiara, marker bold, eccolo. Deve diventare enorme per permettermi di disegnare laggiù, perché sono molto lontano, ho voluto disegnare le nuvole in maniera realistica, diciamo in fondo, ma, ma non è per forza necessario che, che siano davvero in fondo. Potrebbe esserci un piccolo mov movimento di camera che mi evidenzi, tutto questo 3D che ho fatto, diciamo che in questo momento non è del tutto vistoso, quindi posso fare eh, in Object Mode, seleziono la telecamera, Location e Rotation nel primo fotogramma e poi al 250 posso utilizzare la funzione di View, Camera to View e la sposto leggermente fino a quando ho materiale, ovviamente, seleziono la telecamera i Location e Rotation. Adesso ho un movimento di telecamera, potrei farlo lineare, quindi seleziono la telecamera e invece di, eh, vado a vedere qua giù che ho i due fotogrammi, faccio T e scelgo linear e ora ho un movimento lineare della telecamera che si sposta e evidenzia un po' tutto questo parallasse che avevo creato, rendendo il tutto molto più interessante, diciamo. Eh, credo che nella parte finale si noti leggermente, ecco vedete che, che si nota che qui non c'è, è il posto giusto, il grease pencil di correzione per andare a risolvere questo piccolo problema e quindi torno magari con Ink Pen, e uh, Solid Fill, sposto il uh, cursore qui, e vado ad aggiustare ricordandomi di farlo mh, nel primo fotogramma in maniera che sia presente sempre ops non è quello il colore giusto il colore giusto probabilmente è questo vediamo sì ecco e, in questo modo ho aggiunto un pezzo che se, se lo vado a guardare in object mode eh, possiamo notare che si tratta di, di, un, di un pezzetto, andiamo a vedere dove si trova, eccolo qua, è questo qui, è verticale, però non importa, il colore è piatto e quindi non, non ci si accorge della differenza, mi fa da, da cucitura in questo angolo. Quindi ricordatevi anche Grease Pencil che può essere usato per correggere e, e aggiustare, diciamo, e fare dei piccoli ritocchi a delle cose già esistenti e dargli ancora quel, quella piccola cosa in più che, che aggiunge dinamicità eventualmente se avete utilizzato questi trucchi diciamo di ripetizione eh, oppure se avete delle correzioni come questo buco da aggiustare. Grazie e alla prossima!